Ciao, sono Marco e sono a spasso con il a Quattro Zampe in questo posto meraviglioso, in un pomeriggio da favola se sei eh, di estrazione culturale come me cioè una persona che ha avuto una famiglia normale che è cresciuto in maniera normale, ordinaria un po' come tutti, come la maggior parte delle persone non posso dire tutti perché qualcuno magari non ha avuto le mie esperienze e non ha la mia estrazione normale bene, credo che anche tu debba valutare molto meglio eh, la tua idea di lavoro, cioè di lavoro nel senso di portare denaro nelle tue casse, nelle tue tasche, perché per quello che riguarda la mia cultura, quello che io mi sono trovato è totalmente sbagliato. Che cosa intendo dire con questo? Che l'idea nasce dal fatto che ci sono sempre più persone che mi scrivono per chiedermi a volte dei consigli su come comportarsi in una circostanza o l'altra, persone che frequentemente hanno dei problemi sul lavoro, magari hanno delle incompatibilità con il proprio capo, mi chiedono come comportarsi in certe circostanze. Ora, io un capo non ce l'ho più da molto tempo, e ovviamente è una scelta personale, una scelta che ho fatto io, e, però l'ho avuto, certo l'ho avuto più volte e ogni volta che non mi andava bene qualcosa che non potevo cambiare ho cambiato io, ho cambiato strada, ho cambiato ambiente, perché se non puoi cambiare il tuo ambiente, allora a quel punto se non ti piace, cambia, allontanati. Ma a parte questo, torniamo al discorso precedente. L'idea di portare e dare la casa è totalmente sbagliata se hai un'estrazione culturale come la mia pensavo il lavoro, che il lavoro era fatica che dovevo per forza faticare per produrre denaro per portare il pane a casa è totalmente sbagliata lavorare portare denaro a casa deve piacerti quello che fai se ti fai piacere o meglio se ti metti nella condizione di apprezzare tutti i giorni il tuo operato che ti consente poi di portare a casa la pagnotta salve, salve ragazzi che ti consente poi di portare a casa la pagnotta se ti piace condurrei una vita da favola, è chiaro che tutto questo lo potrai ottenere magari già ce l'hai questo io non lo so, ma non puoi ottenerlo così di punto in bianco da un giorno all'altro perché ci devi eh, lavorare, devi costruire qualche cosa, perlomeno devi costruire un sistema che ti consenta di essere orgoglioso di quello che fai, di essere felice di fare tutti i giorni quel che ti piace e questo diciamo che salvo che tu non abbia delle grandi possibilità economiche lo devi costruire di giorno in giorno. Allora potresti avere veramente una vita da favola, ti deve piacere il lavoro che fai tutti i giorni e se ti piace per esempio lavorare duro, lavora duro, se non ti piace lavorare duro, lavorare sodo, allora devi trovare un modo che possa lavorare con effetto leva perché tu possa lavorare meno possibile e produrre molto di più di quanto faresti senza un effetto leva, dell'effetto leva magari ne parliamo in un altro momento, ma devi trovare il modo di moltiplicare i tuoi sforzi in buona sostanza con un sistema, un qualche sistema. Bene, poi se vuoi degli approfondimenti chiedi, non c'è problema, io sono sempre disponibile a tutte le persone che domandano se segui i miei video, se mi segui spesso vedi che di video che aiutano, che vogliono aiutare perlomeno, poi se aiutano non lo so, ne ho fatti tanti e continuo a farne tanti, continuerò ancora. Detto questo io ti saluto, io e il fedele amico a quattro zampe, King vieni qui, vieni qua, saluta un po', eccolo qui, il fedele amico a quattro zampe, che se no io ne parlo e sembra un'entità astratta, quindi ti saluto con un abbraccio, ciao!